buongiorno a tutti benvenuti in questo video oggi andiamo a vedere cosa è successo nelle prime due tappe di Coppa del Mondo di ciclocross come vi avevo già anticipato nello scorso video le prime tre tappe della Coppa del Mondo di ciclocross si corrono in America per esattezza la prima si è stata corsa a Waterloo e la seconda è stata corsa a Fayetteville che è anche il percorso che si correrà poi nel prossimo anno a gennaio per il mondiale a Fayetteville la prossima si correrà domenica a Iowa city ma ora andiamo a vedere cosa è successo in queste prime due tappe prima gara che si è svolta a waterloo gara che si corre nella sede della trek la cosa carina da sapere è che il percorso che vediamo che abbiamo visto anche sempre negli anni scorsi in coppa del mondo è per i dipendenti della Trek disponibile tutti i giorni dell'anno quindi veati loro e oltre a questo andiamo a vedere cosa è successo in questa gara perché abbiamo visto comunque un circuito tecnico con tante curve e di fatti poi a vincere è stato un corridore molto agile Eli iserviti il campione europeo ma andiamo ad analizzare cosa è successo in questa gara perché non è andata proprio così liscia perché sono partiti dopo il primo giro troviamo in testa Kinten Hermans e Michael il out. Dopo il primo giro inizia ad esserci tanta pioggia. Prima il circuito era praticamente asciutto, di anche le donne hanno corso in un circuito asciutto. Qua a vincere è stata Marianne Voss. Dopo la pioggia la parte più caratterizzante è stata la contropendenza che c'era in discesa che poi portava sull'asfalto, che poi portava ad una salitella. Qui i corridori sono caduti come birilli. In primis Kinder Hermans, che era in prima posizione, si è salvato nella contropendenza, ma nella Curva destra, che poi portava allo strappo in salita, che andavano a fare tutti a piedi, è andato giù quindi, già da qua, le carte si sono rimescolate dietro di lui. Anche Tonares, anche Tibonis sono caduti nella contropendenza in discesa nel pezzo che poi riportava nell'asfalto. Oltre a loro, tantissimi altri corridori perché, come cercherò di farvi vedere adesso, sono andati giù come birilli. Bruttissima la caduta di Tibonis, che è andato addosso alle transenne, poi ha dovuto finire la gara e non è neanche partito poi a Fayetteville, quindi brutta caduta per lui, oltre a loro tanti altri corridori poi. Nel mentre Elisabeth ha approfittato di questa situazione, perché dopo il primo giro comunque non era nelle posizioni di testa, era un po' più arretrato. Questo gli ha consentito di recuperare, perché anche a Michael Ventura ne ha rischiato di cadere e così poi l'abbiamo trovato lì davanti. Poco dopo ovviamente hanno tutti cambiato bici, hanno cambiato l'assetto, perché erano partiti quasi tutti con le gomme da asciutto hanno ovviamente cambiato la bici sicuramente anche con un'altra pressione, dopo aver cambiato la bici si sono un attimo assestati un po' tutti Difatti, non cadevano così facilmente come è successo nel corso del secondo giro, da notare è stato Quinton Hermans che era partito molto bene arrivava da un secondo posto nel Super Prestige dietro a Ton Airs e dopo anche una bella stagione che ha fatto su strada che ha corso anche il Giro d'Italia peccato per quella caduta perché poi è arrivato dietro a Dele Iservi e a Michael Van Turenaut. nella seconda prova di Coppa del Mondo invece a Fayetteville qua Invece cambia un attimo la condizione meteo Perché sono partiti direttamente con la pioggia E pioveva veramente bene Dopo il primo giro attacca subito Ton E delinea subito un gruppetto di testa Nel gruppetto di testa c'era anche Kinten Hermans, Ali Iserbitt Il vincitore della prima gara Waterloo E Michael Van Turenout. Percorso molto carino comunque Reso tecnico dalla pioggia Perché non c'erano grandissime difficoltà nel percorso Non abbiamo trovato contropendenze Che invece a Waterloo c'erano Non abbiamo trovato ostacoli artificiali che a Waterloo c'erano, qua c'era una gradinata artificiale, anche questa, molto lunga, che sicuramente ai corridori ha spezzato il fiato, sicuramente l'hanno sentita nelle gambe, sarà anche poi il circuito, come ho detto prima, del mondiale di questa stagione, fin dai primi giri hanno fatto la selezione questo gruppetto di quattro corridori, i più forti che abbiamo visto anche ovviamente nella prima prova di Coppa del Mondo, dopo un menta gara, Tenermans, che sicuramente voleva rifarsi dopo la prima gara che era caduto, attacca, si mette davanti al gruppetto, fa il suo ritmo e fa subito la selezione perché rimane da solo e giro dopo giro guadagna sempre di più sicuramente la gamba che ha fatto quest'anno anche nelle prove su strada che gli anni scorsi non faceva perché la squadra dove corre lui, la Tormans su strada sarebbe la Interman Cervanti-Guberth, prima non faceva un calendario World Tour e penso che questo riportato poi nel ciclocross gli ha dato quella gamba in più, Difatti, da quando è andato davanti ogni giro giro guadagnava sempre di più. Dietro intanto se la stavano giocando Tonair Eli e Iservit e Manco Van Turenhout, a un certo punto Van Turenetta ha un problema meccanico, se la giocano Iservit e Tonairz, Iservit nel mentre va solo alla rincorsa di Quinten Hermans, nel mentre Van Turenaut rientra su Tonairz e lo stacca dopo aver cambiato bici e così si delinea anche il podio di questa prova di Coppa del Mondo a Fayetteville, che vediamo vincere anche molto facilmente Kinten Hermans Davanti a Eli Esebrit Vincitore della prima prova Di Coppa del Mondo E Michael Van Turenaut Che porta comunque a casa Un altro podio Già dopo queste prime due prove Abbiamo visto i corridori Che sono più forti Che anche le scorse stagioni Hanno dominato Per noi spettatori È stato comunque Più divertente guardarli Grazie al fango E andremo poi a vedere La prova di Iowa City Domenica questa E vi ricordo Se non l'avete ancora fatto Di iscrivervi al canale E accendere la campanellina Per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti e molto probabilmente andremo a vedere assieme tutte le prove di Coppa del Mondo e se vi è piaciuto questo video vi ricordo di lasciare anche un bel like e io vi saluto e ci vediamo alla prossima